Buon pomeriggio, vi vedo, siamo in diretta, bentornati su uh, Studium Virtuale, spero che vi stiate connettendo, inizio a chiedervi dei feedback, insomma ci siete, dove siete? State arrivando? Siamo ad una insomma, nuova puntata di questa edizione di Studium uh, Virtuale, eh, oggi, anche oggi rientriamo nelle, nelle vostre case, voi rientrate... Nelle nostre, immagino che oramai abbiate un po' l'impressione che perlomeno io viva in un armadio e tutti i nostri altri amici conduttori di, questa, insomma, di questo ciclo di eh, episodi vivano nelle loro stanze, cosa che effettivamente facciamo perché non usciamo di casa come eh, da, da, da, da istruzioni. Insomma. Il periodo di quarantena in dubbio non è semplice per nessuno, diventa complicato eh, per alcuni ogni giorno che passa. Siamo qui insomma oggi eh, a continuare a parlare eh, con voi, insieme a voi perché ci piace anche, ci piacerà se vorrete eh, così contattarci e insomma scriverci qualcosa. Questo periodo diventa sempre più complicato ma sta diventando eh, così, sta mettendo a dura prova diverse delle nostre capacità tra le quali quella semplicità della resilienza. Sto invitando in questo con noi di resilienza proprio il professor Verini, eh, docente mental coach, il quale insomma l'insegnamento della resilienza ha fatto un po' un. Buon pomeriggio, ha fatto un po' un... Così, una... una bandiera. Buon pomeriggio. Salve, salve, buon pomeriggio a tutti. Mi sente? Eh, sì, siamo e C'è qualche problema? Adesso ci manca solo il salto internet e poi... No, speriamo non manchi internet, perché se manca internet in questa quarantena possiamo metterci tutta la resilienza che vogliamo, ma... Ci sarà una sommossa popolare, ci sarà... No, ci troviamo tutti sul balcone alle sei di sera, ma non per cantare, ma per lanciarci, credo, colleremo esatto, i pronti corsi. Esatto, scorsi. esatto, la rete ci connette, dai. Esatto, esatto. Vedo ormai della quarantena, come vedete, cioè anche i capelli hanno preso la via della pazzia, prendendo <ride> delle strane pieghe nel loro essere corti. Va bene, va bene. È comunicazione nell'emergenza anche questa, per cui va bene così. Dunque, eh, si parlava dunque di resilienza, che è il titolo del suo intervento quest'oggi. Eh, eh, prego, dunque, che cos'è questa resilienza? Se ne parla sempre, ma ha una definizione? Allora... allora, allora. Eh, diciamo, la resilienza, risali o risalire, latino, varie possibili eh, diciamo, derivazioni dall'antico, eh, è un termine usato che è stato usato prevalentemente nell'ambito della metallurgia, bene, in ambito psicologico. Eh, esiste da tantissimo tempo ma eh, sembra che eh, sia una cosa che è venuta fuori adesso e sostanzialmente si riferisce alla capacità di un individuo di poter eh, resistere a un evento avverso e, mm -hmm. e, di, po e di poter eh, riorganizzare la sua vita in senso positivo quindi, mm. e quindi chiaramente è una dimensione personale multifattoriale composita da tutta una serie di aspetti eh, è stata studiata va, tutti, cioè è già roba che si studiava negli anni 80-90. Oggi diciamo sempre, ho sempre questo avviso un po' polemica che poi mi caratterizza anche, oggi ce ne siamo è, accorti e oggi. Ma eh, lo sono perché eh, si continua a non capire che quello che conta non è la produttività delle persone ma il benessere. Quindi, allora, oggi secondo me, eh, il momento in cui certe branche hanno e sembrano occupare la maggior parte dello spazio culturale, stiamo riscoprendo tutta una serie di elementi legati alla psicologia per farne un uso, a mio avviso, distorto uh -huh. e talvolta poi diventano come voglio dire, anche terreni, campi di intervento da parte di, di ciarlatani di vario genere e specie che adesso, così, in questo mondo della velocità, cercano di, di soggetti ossessionati dal successo e, che qui, e, che, e, e anche dal fare in fretta. Certo, però ma qui ricerca, non vendiamo, ricerca, ciarla non vendiamo ciarlatani, ma solide realtà, per cui abbiamo chiamato lei. Quindi, chi no, ci stava io dicendo dei molti per so di... però io so che è difficile, no? quindi, certo. allora, intanto eh, parto con un aforismo, oggi va tanto di moda, no? quindi chi ha un forte perché diciamo, eh, tro trova qualsiasi cosa, nel senso che chi ha una forte motivazione nelle cose, poi il come fare più o meno, lo trova, no? è un'affermazione molto forte nicciana, molto assolutista però poi dopo va coniugata nella realtà e vorrei però cominciare anche per, con un esempio, perché gli esempi rendono sempre meglio eh, in cui si racconta la storia di questo piccolo americano questo piccolo William che viveva con la madre, il fratello e un patrigno, giocatore di azzardo e ubriacone sistematico che eh, e comunque aveva in casa atteggiamenti molto vessatori e molto violenti eh, il piccolo William poi aveva intorno sì dei nonni, degli zii delle figure però insomma viveva prevalentemente in casa e un giorno eh, un giorno per difendere la madre eh, si mette, si scaglia si, si mette in mezzo per separarla e il padrino gli spara, non li colpisce ma i colpi delle pallottole, dei pallini, di quelle che sarà stato, rimangono fortemente impressi nel muro. E nonostante tutto questo, intorno ai 15 anni questa persona prende eh, il cognome del patrigno. e Il cognome del patrigno era Clinton e quindi il bambino era William Clinton, che poi, di noto è come Presidente degli Stati Uniti, ok, allora... Adesso questo rimane impresso nelle menti. Non tutti diventano presidente degli Stati Uniti o presidente no. di qualcosa, ma una situazione molto difficile, che ha le stigmate della difficoltà, trova dentro un soggetto che trova all'interno di fattori di rischio molto seri, molto gravi, la forza, la capacità di riorganizzarci, forse anche influenzato, diciamo, poi nel suo... Nei, nei, nei progetti portati avanti un mix di conservatorismo e democraticismo diciamo no da mm -hmm. vale, questo passato quindi questo per sì. esempio lo potremmo citare come un esempio di resilienza la resilienza viene eh, diciamo mi, mi pare ci sono delle pubblicazioni importanti le prime importanti nel 92 da parte della, di una psicologa che era la Weiner eh, un'americana che aveva studiato una popolazione di bambini eh, di un'isola, Kaunai, qualcosa di genere, di, di Tahiti, uh -huh. eh, che viveva dove era una condizione dove c'era un forte degrado. Ne vengono studiati circa 200, qualcosa di più di 200, e questi soggetti hanno tutti le stigmate diciamo, per vivere male, perché sono tutti figli del degrado sociale. Certo. Tutte famiglie disastrate, ubriachezza, prostituzione, furti, quindi quartieri. Un'isola un che generalmente viveva in una condizione, per la situazione politica che c'era in maniera molto triste e appesantita, in cui poi c'erano delle sacche addirittura peggiori di quello che era l'andamento generale. Lei fa un lungo follow up, cioè di, di, di va a ricercare questi 200 ragazzi e si trova che circa un terzo contrariamente a quella che era il credo del tempo, avevano invece un lavoro stabile, avevano una famiglia, avevano mediamente studiato anche qualcosa e avevano dei figli e quindi diciamo che mentre gli altri 100, erano 72, mentre gli altri 129 e avevano proseguito tristemente in quanto era stato già predetto per loro. Allora, qual è il motivo per cui queste persone ce l'hanno fatta? Eh, lei fotografa questa cosa, diciamo, ed è una pioniera, poi a un certo punto viene attaccata da una pedagogista, una certa Finger, la quale dice, beh, questo però è irrilevante perché tu mi fai una valutazione di tipo conservatorio, cioè, Così ammantata di conservatorismo mi dici hanno una famiglia, hanno i figli hanno qui, hanno là l'importante sarebbe capire se sono contenti di se stessi, di quello che hanno fatto no? che, era, che è più l'attenzione diciamo sulla, eh, sulla persona comunque uh -huh. alla fine niente, il dibattito ci interessa poco secondo uh -huh. me questa è una parte molto importante cioè cercare di aiutare le persone ad essere contente in qualunque tipo di campo si, si, si, si, si cimentino quello che tra, da vari studi emerge che comunque l'elemento centrale che in fondo troviamo anche nella figura di Clinton come in tante altre era il fatto che questi 72 bambini nella loro storia comunque avevano identificato avevano trovato almeno una figura di riferimento cioè qualcuno che si era preso pur nel degrado, nel disagio, si era preso amorevolmente cura, cura. di loro. Uh -huh. okay. E questo ci riporta quindi agli studi eh, sull'attaccamento del, del grandissimo John Bowlby e della Hinesworth, e così come della Crittenden, in cui è stato con chiarezza definito che l'attaccamento madre-bambino che avviene nei primissimi anni di vita, se si configura come attaccamento sicuro è un elemento fortemente rafforzativo dell'individuo uh -huh. quindi questo per far capire che non ci sono altre agenzie a cui possiamo delegare delle funzioni per far capire che per quanto il, il giovane Clinton vivesse nella confusione comunque alla fine anche se è l'attaccamento poi se comunque trovi delle situazioni di compenso in qualche certo. modo può riuscire a a emergere alcuni elementi. La maggior parte purtroppo invece comunque non, diciamo, non, non, non ce la fanno perché non le trovano, queste, non, queste figure non esistono, non ci sono o comunque non sono sufficienti a, a riequilibrare delle situazioni fortemente compromessi. Quindi nella resilienza abbiamo dei fattori di rischio chi sono le persone in meno resilienti? Sono persone, per esempio, con problematiche di tipo emozionali, quindi persone con bassa eh, mh, a, a autostima e uh -huh. con scarso controllo, consapevolezza e controllo sono persone a rischio. Eh, ci sono fattori interpersonali, quindi c'è cioè, situazioni di degrado o ritiro sociale sono fattori di rischio. Situazioni familiari molto complesse sono fattori di rischio. Eh, problemi dello sviluppo, quindi deficit dell'attenzione, qualcosa che poi potremmo anche sconfinare su campi di danni sì, di natura sì, sì. organica e quindi... Quindi, quindi sostanzialmente è... l'autocontrollo, diciamo, in senso vasto, è il sì. primo ingrediente della, della resilienza? Allora, l'autocontrollo è il primo ingrediente, però bisogna fare attenzione perché... Eh, questo è un campo molto complesso dove si fa presto a sconfinare in qualcosa che non va bene Quindi mm -hmm. l'autocontrollo nel senso compressivo, nel senso ossessivo, nel senso di avere, di, può sfociare nella compulsività delle azioni e quindi non è esattamente quello, secondo okay. me ci vuole ci vogliono queste capacità e, e poi quella cosa che ho detto all'inizio no? chi ha un perché abbastanza forte su, eh, eh, trova anche il come farlo, cioè quindi ci vuole per riuscire come voglio dire, una certa focalizzazione, una certa dedizione sui compiti su cui ci si applica e il piacere okay. di fare questo, chiaro? Quindi, uh -huh. Quindi ci sono tante persone che raggiungono i risultati, ma non sono contenti. Quindi, se non c'è il piacere, non è un tipo Ok? Allora, persone con certe caratteristiche, quando accadono fatti eh, di una certa rilevanza complessiva nella loro eh, vita, in parti, particolare nella loro vita, bene, se hanno questi tratti, ok? Quindi, eh, anche se vivono in questi fattori di rischio, ma hanno avuto delle figure di riferimento e comunque mostrano proprio per questo, di avere i fattori protettivi, cioè quindi quali sono i fattori protettivi? L'autonomia, quindi intendendo per autonomia l'autostima, uh -huh. l'autoefficacia, cioè la convinzione di poter affrontare un compito. La conoscenza e, di sé, insomma. Esatto, e, e anche il locus of control, che non è un luogo geografico, ma è l'idea che una persona ha di essere padrone su larga parte del proprio destino cioè vedersi uh -huh. come artefice. Sembra banale, ma siccome nelle nostre culture noi abbiamo il problema del giudizio e della colpa, spesso si tende a vedersi come vittime del destino, perché da una parte ci condanna, ma da una parte ci assolve. Certo, non è colpa mia, perché è il destino attorno a me che è colpevole dei miei cari. Se è il destino io non posso fare niente. Certo. Quindi, chiaramente, mentre invece se tu ti poni davanti all'oggetto con un atteggiamento molto più open e non giudicante, tu ti senti il padrone e vedi tu come il responsabile, quindi non il colpevole, di quell'azione che genera questa cosa, per cui uh -huh. correggi, brighi, fai e, e aggiusti le cose. L'altro aspetto è il problem solving, cioè quindi le persone resilienti hanno capacità di problem solving, quindi hanno, possiedono pensiero critico, nel senso di analitico, uh -huh. hanno pensiero creativo e presentano una certa progettualità qualunque sia il campo a cui la applicano. Poi ci sono il campo delle abilità sociali, quindi le persone che hanno diciamo sono soggetti attivi all'interno della comunità che eh, sono empatici nelle relazioni, che quindi riescono anche a leggere i, i, le idee, i pensieri, i sentimenti degli altri, non in senso, l'abbiamo già detto l'altra volta, di tipo caritatevole, ma sì, proprio sì, sì. come dato che acquisiscono nel confronto sociale e, e, mm, Senta, e, la e interrompo persone che possiedono un senso dell'umorismo anche sono caratteristiche che indicano maggiormente eh, insieme all'avere degli obiettivi chiari da certo. e ben formulati sono caratteristiche che di solito designano una persona resiliente certo. poi certo. diceva una parte dicendo, dicendo che anche la persona resiliente ovviamente può andare incontro a delle rotture di resilienza quindi non è che si è resiliente Sì, cioè, sì, non è una linea roba, costante se una roba ci martella addosso quello prima quello o poi ci subito, quello resiliente regge poi a un certo punto si esaurisce eh, la, la, la, la, la capacità di, di resistere in questi ingredienti per la resilienza Rita Brancaglione dai commenti ci, forse li vede anche lei ci, comm ci consiglia essere causativi Rita Bracaglione ci, ci, ci, ci consiglia anche perché è una collega. Ah, quindi, ok. Quindi, allora, quindi grazie per te, essere per causativi. Giustamente ci sollecita lei su questo punto perché è, è legato all'ocus o contro. cioè mm -hmm. chi, a, idea di essere l'artefice. Ok, era quello che si diceva vita, prima dunque. È causativo, quindi è proattivo, cioè è una persona che pensa di essere lui che determina certo. la maggior parte delle cose della sua vita, no? Certo. Però tutte le caratteristiche di cui lei ci ha dato questo quadro danno l'idea di essere sostanzialmente già inserite nella nostra RAM in un qualche modo, no? Essere Congenita essere già nel nostro starter pack dopo, diciamo, i tre anni, se abbiamo avuto anche quella figura eh, di supporto di cui lei ci parlava prima. Dunque non si può imparare ad essere resilienti? Eh, certo, allora, se poi quelli che hanno dei problemi vengono da uno bravo come me, allora... <ride> Vabbè, questa è <ride> pubblicità. <ride> Vabbè, allora... Però allora, passiamo. Allora, no, allora, allora, a parte la battuta, cioè certamente eh, giustissima l'osservazione quelle eh, le persone che eh, ai, ai tre anni sono diciamo tre quattro anni sono già segnate delle, delle, mm, delle, delle, delle, delle, dei tratti eh, abbastanza mm -hmm. eh, importanti e che secondo me comunque ti tracciano per la vita diciamo sul piano della consapevolezza dell'autocontrollo, dell'autogestione, di aumentare il senso dell'autostima, di quindi di cambiare la prospettiva cognitiva attraverso il quale uh -huh. tu leggi gli eventi e quindi diventare più centrale, avere più senso di proattività, quindi più senso di, essere, di avere un locus contro l'interno, si può chiaramente. Eh, Ci lavorare. Si può lavorare, Ci si può lavorare qualcuno. D'altra parte, oggi, come vedete, ci sono per esempio nelle librerie moltissimi testi che eh, alcuni non sono così attendibili, insomma, diciamo sul piano dell'auto aiuto, così, che quindi tendono comunque eh, a dare degli, degli, degli input, no? uh -huh. cioè, per cui una persona diciamo, può, trarre degli spunti, no? può trarre degli spunti dal comportamento di altri, da, da quello che legge, da quello che fare poi delle riflessioni, il pensiero critico a cui facevo riferimento prima. In casi più complessi, quando chiaramente nelle strutture che, che hanno una rottura di resilienza si dovessero generare elementi anche chiaramente che diventano di pertinenza clinica, diciamo in un certo sì, senso, oppure no, no. patologia, lì chiaramente poi sono necessari no, no. Eh, anche interventi di altra natura. Quindi, Diciamo, noi conserviamo per lungo tempo, nonostante i tratti iniziali, conserviamo per lungo tempo una certa plasticità mm. da poter in qualche modo riequilibrare alcuni elementi della nostra vita. Ripeto, dopodiché ci possono essere delle persone che sempre sono state resilienti e che improvvisamente fanno un crash perché certo. in una determinata un situazione si trova... definitivamente Questo è legato alle strategie uh -huh. che una persona ha messo su, quello che si chiama il coping, cioè voglio dire, non siamo immortali, non siamo eterni. Quindi Noi stiamo cercando semplicemente di eh, ragionare su un atteggiamento per cui davanti a una, a, a un, a una situazione negativa, Immediato o durante nel tempo alc avere alcune qualità, alcune, car alcune caratteristiche rispetto ad altre è una, mh, posizione di, è una condizione di vantaggio per essere resiliente, pur restando che non potremmo non farcela, potremmo farcela. E c'è un modo per misurare qual è il nostro grado di resilienza oppure è una qualità allora, che resta così nell'aereo? Allora io personalmente diciamo per curiosità, eh, allora, diciamo, eh, la residenza è stata molto studiata e ci sono moltissimi studiosi, tra i quali esiste un certo Connors, al quale io scrissi a suo tempo, perché lui aveva fatto, ma ce ne sono tanti altri, aveva fatto eh, un test, gli americani amano molto fare test, i quali test, però, ripeto, non sono i test di Annabella, sono di solito dei test in cui le domande sono studiate e che i test psicometrici subiscono un processo un po' come quelli dei farmaci. Mm -hmm. cioè, tu, quando costruisci un test fatto di domande in cui vuoi indagare una dimensione, hai bisogno di sottoporli a un processo di validazione statistica, Scientific, in modo che, ci, in modo che ci, essere certi che il test va a misurare quello che tu esattamente vuoi misurare ci ha fatto una scala che mi sembra erano dentro c'erano circa 25 punti che poi si si correggono attribuendo dei punteggi a secondo uh -huh. delle risposte e ci ha una scala che va da 0 a 100. Chi ha 100 è persona molto eh, resiliente. resiliente e chi ha 0 è persona sì, per niente resiliente. No, no, no, no. Ora, e Connors come altri vedeva la resilienza come un tratto di personalità cioè di, quindi qualcosa di fisso predefinito Diciamo. Quindi la scala ti misura oggi ma però secondo me se tu ci lavori conservando quella plasticità non è un tratto fisso puoi certo. sicuramente migliorarla però esistono come esistono negozianti intellettivi, così come esistono per la valutazione di aspetti sì, della personalità. Sì, sì. Gli americani sono molto appassionati ai cose. test, che hanno anche una certa validità indicativa, no? nel, ah. senso che, nel senso che comunque il test non è l'elemento attraverso il quale si fa clinica, ma è un elemento che può corroborare la, la, la clinica e quindi la capacità di un tra virgolette clinico nel senso a tutto fondo, cioè nel senso che è davanti alla persona valorare certe percezioni. Sì. No? è una doppia conferma, diciamo. Io parlato molto più della capacità clinica di clinica dell'essere umano. Senta, abbiamo Senti. una domanda che ci hanno posto. Eh, si chiede quanto possono aiutare i gruppi di autoaiuto. E se sia più facile acquisire resilienza con le proprie mani o col confronto con l'altro? Uh, allora, i gruppi di autaiuto voi sapete, io non ho grande esperienza in questo settore, e i gruppi di autaiuto hanno eh, valenza in tanti campi, dall'alcolismo eh, hanno, trovato, hanno trovato cioè, secondo me. Abbiamo un problema nel gruppo di autoaiuto, ripeto, non ho esperienza, ma ci vado un po' a, a lume di naso. Se, de, se in un gruppo di autoaiuto ci sono 10 persone che cercano di autoaiutarsi, -auto vuol dire che ci uh -huh. sono 10 persone che hanno dei problemi. Dov'è okay. il trainer di questo gruppo? Chi è il trainer? Chi è colui che guida il processo? Ecco, io mi pongo questo quesito. Okay. Certamente abbiamo detto che l'isolamento sociale è un fattore che favorisce, che non favorisce la resilienza. Quindi condividere, però un discorso è condividere e capire che anche altri hanno certe problematiche o certe dinamiche. Che uh -huh. è. Un discorso poi è, è qualcuno che catalizza un processo perché si cambi la struttura cognitiva di una persona o si cambi o si cerchi di avere la gestione e il controllo in modo da risettarsi. Okay. in una maniera diversa quindi, e per quello lei suggerisce l'aiuto di gli esperti insomma ma dipende sempre dai livelli di sì, dal livello ovviamente di, però, da, certo. dal livello di complessità ecco quindi, certo eh, diciamo certo. ci sono tante situazioni in cui comunque da soli è molto difficile farcela, no? quindi già essere eh. in 10 diciamo in cui più o meno si condividono alcuni aspetti già questa ripartizione, no? po e, e poi il fatto che tu vedi le cose tue negli altri, ma è come se tu non fossi te, ti libera, ti può anche portare a sviluppare dei pensieri. Quindi possono avere una validità, Io sono aperto a tutte le, le, le soluzioni, sì. perché il mio quesito finale è se ha funzionato o non ha funzionato. Quindi mm -hmm. non ho un preconcetto o un pregiudizio verso una cosa eh, così in maniera a priori. Questo insomma, la resilienza è una delle caratteristiche, quindi, per quello che ci siamo detti, cambia un po' la percezione che noi abbiamo di questa quarantena. Immagino perché, più si è resilienti, più si può insomma, trovare dei modi per eh, supplire a tante carenze che questa situazione ci porta. Sì. Ecco, allora, se ci accorgiamo di stare reagendo male, cosa possiamo fare? Allora la, ma allora, la persona stiamo facendo male, voi vedete, no, dalla varie messaggistiche che ci sono, gli hashtag, uh -huh. io, io resto a casa, cioè, no, gli astaghi, io resto a casa, io, no, tende già, non so quanto volontariamente, a, a far capire che tu hai la responsabilità di te stesso, no? cioè, quindi non è solo un decreto vessatorio, ma è un tentativo di essere artifici della propria... Il protagonisti area. di un... Ecco, in questo momento secondo me succede una cosa mh, che io ho visto accadere tante volte quando mh, ero concentrato nel, nell'aspetto clinico diciamo, della psicopatologia in cui io ho visto persone con alcune caratteristiche che avevano una grande capacità di gestione dell'immediato della parte uh -huh. emergenziale che una volta risolta la parte emergenziale hanno fatto il crack, no, cioè sono, hanno avuto Ci un sì, sono completamente perdute. Esatto, cioè, faccio vedere: una persona che ha un, un problema impellente molto immediato, butta tutta l'energia lì, tutto il sì, controllo. Risolve il problema manda, e poi problemi, implode. La situazione si risolve, che quindi uno dovrebbe rilassarsi. Io ho visto collassare certo. le persone dal punto di vista, intendo, di sistema psicologico. È una cosa che adesso temo un po'. No, Perché adesso noi, anche se non lo vediamo, però adesso piano piano, so, so, è già un mese che c'è questa situazione, adesso l'abbiamo capito che lì fuori c'è un nemico, eh, non tutti, ma insomma, eh, se vedi, stra sì, <ride> all'inizio abbiamo vissuto la costrizione, poi a forza di ragionarci noi abbiamo il nemico, come dicevamo l'altra volta abbiamo il leone fuori dalla caverna e ci aspetta. A un certo punto questo leone non ci sarà più o ci sarà parzialmente o sarà parzialmente addormentato, questo se ne occupano i virologi e quant'altro. Ecco, lì mi aspetto magari di vedere qualcuno che uno scompenso, tipo un disturbo post-traumatico o qualcosa del genere, delle forme di ansia, me lo fa alla fine, cioè quando sostanzialmente può permetterselo. Perché quando l'emergenza emergenze sono dedicate lì l'altra cosa che io osservo è che la totale focalizzazione sul nemico che c'è adesso che in realtà ci polarizza lì non ci fa pensare giustamente perché l'attenzione mm -hmm. o la mandi da una parte o la mandi no, dall'altra no. a tutti i problemi che ci saranno dopo mm. che saranno di natura economica di natura cioè, quindi assisteremo certo. a poi ritornerà lo scontro politico, ritorneranno tutte queste aminità che ci imperversano nella vita. Ci già, intrattengono che, giornalmente. Che ci creano problemi piuttosto che risolverci, devo, devo dire la verità. E quindi no, io non vedo, no? cioè, bisogna cominciare a ragionare sul fatto che siamo in un evento acuto uh -huh. il quale avrà delle conseguenze che sono la sua espressione anche se non direttamente causate da lui nel senso che il virus non c'è più e quindi bisogna cominciare a pensare anche, in, non, non che cosa fare dopo perché non sappiamo quando è questo dopo, ma capire anche che adesso siamo a casa, siamo in una ragionevole condizione di sicurezza che è bene che diciamo, in questa sicurezza noi recuperiamo delle energie che non pensiamo che le cose finiranno lì che ci sarà certo. un giorno di rientrare ci sarà un dopo un dopo e quindi di Cominciare a essere convinti di avere la forza, la capacità, la determinazione per provare a ripartire, a ripartire i, i, i, dopo anche sulle possibili conseguenze successive. Senta, siamo in conclusione. Poco più sopra ci chiedevano un pensiero positivo da tenere durante questa quarantena. Io associerei alla domanda, un pensiero positivo... È una lettura positiva e anche magari relativa al, insomma, al tema di oggi che è la resilienza. detto che in commercio si trovano tante cose molti test su grazia.com. Condoraggio. Allora, una lei. frase che a me piace molto. Mm -hmm. che, così oggi sapete gli aforismi, no? Sì, Tutti sì. frasi senza sapere bene a volte dove E forse molto spesso è anche meglio, guardi, è eh, meglio, <ride> perché la frase in sé è bella, esatto. il personaggio un po' meno. Allora. Ce n'è una e però mi ha colpito e viene attribuita a Churchill, che è eh, che un pessimista e un ottimista spesso arrivano nello stesso posto, ma l'ottimista ci arriva divertendosi. Che si ricollega al senso dell'umorismo, che se è una delle chiavi dell'umorismo. Cioè la trovo molto... E, e chiaramente ha un legame. Ha un legame anche scientifico, che purtroppo qui bisognerebbe stare più un pomeriggio, ma ha eh, un legame di collegamento forte con tutta la psicologia positiva degli anni uh -huh. 2000, portata avanti con il libro che, che ha la sua Bibbia in Imparare l'Ottimismo di Martin Seligman, che era il presidente dell'American Psychological Association, un personaggio di assoluto spessore, che chiaramente spiegava che l'ottimista, che non è il Beota. Che è contento quando gli sparano addosso diciamo in un certo senso ma che è la persona resiliente in un certo senso quindi che produce pensieri positivi a convinzione della sua forza mantiene una buona rete sociale e così via cioè alla fine diciamo eh, era una persona che ce la faceva. Voi immaginate che Seligman eh, faceva delle eh, proiezioni sulla vittoria dei campionati NBA che lavorava anche nell'ambiente sportivo lui è stato, chiamiamolo il mental coach di Matt Biondi, famosissimo notatore plurimedagliato eh, lui diciamo faceva delle proiezioni sulle partite di, su, su, sulle squadre sull'andamento delle squadre della NBA leggendo e studiando a fondo le affermazioni la comunicazione che dei giocatori uh -huh. o degli addetti stampa dai quali intuiva il clima interno e diceva chi aveva più possibilità di vincere e chi aveva più possibilità di perdere sembra un giochino ma non è esattamente così certo. e, e quindi, quindi la frase è quella e le letture ce ne potrebbero essere eh, diverse uno è un libro che ho ripreso in mano in questi giorni perché poi è uno dei libri che ho cominciato a leggere quattro volte e non l'ho finito mai che è questo che è Il potere del carattere. Lui uh -huh. è, molto, è un giornalista che scrive a livello scientifico per il New York Times e quant'altro, cioè è sempre occupato okay. di educazione, è un libro molto divulgativo. Eh, un libro che io consiglio anche, eh, che ho fatto comprare anche a tanti studenti che si sono rivolti al servizio all'interno dell'università, è quest'altro, che è un libro di eh, Jules Evans. Va bene, dove? Io ho un po' un chiodo su questa cosa, no? perché nei libri che ho scritto io c'è sempre un piccolo capitolino dedicato ad alcuni punti della filosofia. Ok. Qui è l'utilizzo ci fu un libro storico e si chiamava Platone Meglio del Prozac. Se non mi sbaglio, c'era da queste parti. Eccolo qua. Eh, di, di, che era ah. di, di, di Luke Marinov. Okay. nel okay. senso che. Però non ha detto il titolo del libro di Eva. Ci, allora il titolo di è Filosofia per la vita. Filosofia, prego. Per la vita filosofia per la vita dove analizza diverse eh, eh, correnti di pensiero filosofico antico mm -hmm. eh, e le coniuga con fatti reali per far capire <ride> quali, quali sono gli atteggiamenti più eh, giusti un, più giusti insomma, diciamo di maggior aiuto nell'affrontare certe, eh, certe situazioni per fare l'esempio, vi rubo qualche altro minuto, cioè a un certo punto parla di un capitano dell'esercito della prima guerra in, in, in, in, in Iraq che viene uh -huh. abbattuta con il suo elicottero, quindi viene catturata, si frattura le gambe la portano dentro una prigione irachena, viene violentata, viene, sopporta tutto questo diciamo no? con una solidità, c'è scritto poi così via, adesso il nome non mi ricordo, e dopo lei diventa, quando rientra poi alla fine in patria diciamo, solida come prima, mette su il programma di Resilience for Soldier, che era un uh -huh. programma da 3-4 milioni di dollari per addestrare alla resilienza i soldati americani, cioè quindi una persona che ha convertito, che è riuscita a passare attraverso un'esperienza drammatica. E l'ha trasformata, trasformata in l'ha trasformata altri. in un elemento. Beh, Poi, no, no, Speriamo tanto, insomma. questo tanto io l'ho già scritto da, da, da tempo, quindi non mi faccio una gran pubblicità perché è <ride> noto. Qui io tratto tre argomenti che possono interessare molto anche agli studenti, perché ne vedo tanti, dove, dove parlo di motivazione, di resilienza e di okay. auto efficacia che sono tre aspetti importanti che devono essere coniugati insieme per avere delle buone prestazioni anche nell'ambito dello studio va bene, allora è stato veramente prolifico di libri abbiamo oggi sforato di qualche minuto, ci perdonerete Va bene uguale, tanto insomma siamo a casa e aspettiamo tutti il bollettino delle 6 Quindi, aspettiamo tutti nella stessa situazione. Speriamo, state a casa, io sto a casa perché lì è importante. Grazie del suo tempo, io so che ci sarà un terzo incontro, dunque ci vediamo la settimana prossima. e che dire? A tutti. Grazie saluto per saluto averci a tutti. seguito. buona serata e serate, buon proseguimento. E a, a tutti, a tutti. Insomma, gli appuntamenti su questi schermi che ci saranno nei prossimi giorni, non perdeteci di vista. Buon pomeriggio a tutti.